Grazie, approfitto per precisare che effettivamente la mozione chiede esattamente questo, ovvero una proroga tecnica mh, differente dalle proroghe eh, a tempo indeterminato e infinite che in passato avvenivano e, e, e che sono state mh, alle quali è stata posta fine, fine una volta per sempre grazie al nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali quindi sì, il, la mozione fa riferimento ad oggi al, ad un caso perché i due bandi attivi al momento, uno dei due riguarda la piscina di Via Taverna che non è chiusa e che finalmente grazie a questo bando sarà riaperta l'altra è quella appunto che avevo già citato e lo ribadisco della Garbatella Lazio Nuoto per, eh, ma ovviamente noi speriamo che i bandi saranno molti di più quindi oggi la situazione è questa il Dipartimento si è impegnato a pubblicare altri cinque bandi eh, entro le prossime settimane quindi ovviamente questa mozione poi sarà estesa anche a tutti gli altri casi futuri quindi confermo che questa mozione fa eh, riferimento ad una proroga tecnica che non c'entra assolutamente nulla con le proroghe del passato e, e infatti precisa che il, eh, chiede anche di adottare misure in fase di definitiva assegnazione degli impianti che adeguino la programmazione dell'assegnazione, come dicevo prima, all'anno sportivo. Quindi è inutile assegnare un impianto a febbraio eh, perché eh, metteremmo a disagio sia gli utenti che sono iscritti sia il gestore che Grazie. dovrebbe iniziare a metà anno e ovviamente non ce la potrebbe fare. Grazie. Grazie a lei, consigliere.